La casa, spazio vitale dove trascorrere il tuo tempo Dotolo Mobili lo sa bene e ti invita a scoprire tutte le nuove collezioni in anteprima del Salone del Mobile di Milano Per te, vantaggi incredibili su tantissimi ambienti se acquisti il 22-23 febbraio Dotolo Mobili Open Days Due giorni di qualità e convenienza aspettano te e la tua casa Vieni a trovarci, siamo a Teverola, Caserta di fronte al centro commerciale Medi. Open Days Dotolo Mobili, 22-23 febbraio Vesti di stile la tua casa aperti intera giornata.